Buonasera a tutti, siamo qui a Casalecchio di Reno in occasione della rassegna di eventi politicamente scorretto, siamo alla diciassettesima edizione, il tema è la verità unica ragione di Stato e siamo qui con Valeria Scafetta. Eh, buonasera. Buonasera. Sì. E, allora io vi farei subito una domanda su Italiano, che spesso considera molto poco il documento. Eh, che cos'è il data Journal, il, il graphic journalism e eh, può avere una solidità? Noi intanto, intanto vi ringrazio <ride> per questo spazio Grazie. e noi abbiamo utilizzato, come dico noi dico il suo pubblico, che è l'ente che ha promosso queste pubblicazioni, nel primo caso storie di storie Vittime Innocenti di mafia con la regione di donne antimafia la regione Lazio abbiamo utilizzato proprio lo strumento del graphic novel per arrivare ai ragazzi quindi diciamo l'abbiamo utilizzato non pensando che fosse un di meno ma anzi qualcosa che ci permettesse di arrivare più velocemente ai ragazzi per raccontare delle storie che magari in forme diverse come quella del saggio sarebbero potute arrivare un po' più tardi e finora nel caso del primo libro sembrava una strategia vincente perché i ragazzi proprio durante le presentazioni che abbiamo fatto anche nelle scuole ci hanno detto che apprezzavano proprio il fatto che ci fosse questa modalità di racconto. Quindi dal nostro punto di vista diciamo è stato uno strumento utile. Perfetto, quindi direttamente indirizzate ai ragazzi sì. come target. Perfetto. E come seconda domanda invece chiederei sia per vittime una di mafia, sia per donne di mafia, entrambe il ricordo uscito per avere scelto dei, del, degli esempi, dei, dei modelli di personaggi, in un caso giovani, nell'altro caso di donne, ehm, che sono state coinvolte o che hanno combattuto ehm, contro la mafia. Devo chiedere con quale criterio avete scelto? Eh, intanto ecco, ci tenevo, tu hai citato Becco Giallo, ma anche a citare le autrici dei fumetti, che sono tre ragazze, tra l'altro giovanissime, anche loro per storie di vittime innocenti di mafia sono Doris Giacchetto e Denis e per donne antimafia al avuto dei tre, quindi questo ci tenevo perché sono, sono parte integrante del, del lavoro. Per quello che tu mi chiedi, la selezione diciamo che in un caso è stata più dura perché nel appunto, il primo libro noi raccontavamo storie di, di ragazze e ragazze che sono stati uccisi dalle, dalle mafie non appartenendo in nessun modo a organizzazioni criminali, quindi purtroppo eh, l'ideale doveva dimostrare come le mafie avessero colpito eh, in maniera indiscriminata tra l'altro dal nord e il sud. Quindi abbiamo dovuto selezionare da un elenco che non ci aspettavamo così lungo, purtroppo, di nomi, se pensi che solo i bambini sono 102 bambini, bambini poi anche nonati, vittime delle mafie e quindi abbiamo cercato di capire quali fossero le storie anche meno, meno conosciute, che avevano avuto, avuto meno, meno visibilità. In alcuni casi ce l'hanno suggerita anche le scuole perché sanno un libro che è stato realizzato anche per la giornata regionale della memoria soprattutto è organizzata e coordinata per i ragazzi delle scuole superiori per cui in molti casi ci hanno suggerito loro il nome. Nel secondo libro le donne invece abbiamo provato a cercarle in un ventaglio di, di possibilità che interpretassero il ruolo delle donne nel contrasto alle mafie quindi dalla preside dirigente della squadra dello Zen Daniela Verde, al alla vice capo della polizia vicario Maria Luisa pizzari, quindi ci diciamo diversi prospettive però per raccontare il contrasto alle mafie dal punto di vista pubblico.